Grazie Presidente, questo emendamento è frutto di un, appunto, un consulto in capigruppo, è stato credo sottoscritto anche da altri capigruppo perché la durata eh, è un, una cosa importante in questa delibera. La durata è quella che permetterà la salvaguardia delle attività produttive, purtroppo è tutto incenerato sul discorso della dei famosi sei mesi che poi sono diventati nel frattempo molti meno, che non sono sufficienti a salvare l'attività produttiva dal baratro nel quale sono finite a causa delle prescrizioni di sicurezza, quindi per colpa di nessuno ma per tutela di sicurezza dei cittadini. L'unico modo per salvarle è dare una durata ragionevole al, al provvedimento e quindi eh, i capigruppo che l'hanno sottoscritta hanno ritenuto appunto di eh, portare la durata a un termine inderogabile del 31-10-2021, eh, inderoga al vigente regolamento OSPEC-OSAP, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31-10-2020. Grazie.